Io non so che cosa ho trovato C'è tipo Questa sembra una piramide di vetro Tipo all'interno sembra che ci sia una sorta di cosa E quello se vedete Mi sono appena reso conto che quello È un ascensore che tecnicamente Va sotto perché sopra non c'è niente Quindi va sotto E con questo ascensore io voglio capire che caspita di segreto Dovrebbe essere questo Ma ho anche un, un oggetto in più Siccome sapete che io sono uno scienziato Io posso costruire gli oggetti Per riuscire meglio nelle nostre avventure L'ho chiamato la capro cornuti Questo si chiama Perché è un, è un cornuti che si prende dalla capro Ed è bellissimo Perché c'è anche una cosa magica Quindi bellissimo Ora l'unico problema che noto È effettivamente che questa piramide qua Non si può effettivamente spaccare Perché ci sono dei blocchi uh, tipo invisibili E qua vedo che però c'è questa cosa qua Ora, um, ne nemmeno qua non si può ovviamente spaccare, si può fare una cosa, uh, praticamente faccio le mie bellissime trapdoor e tecnicamente facendo così io ora posso andare così, olè, e tecnicamente posso entrare all'interno, eh avete visto? Che figata! E qua... Ah vabbè qua si rompeva direttamente Bene Possiamo scendere Ok Voi non lo sapete Giustamente Ma queste cose sono molto dure Cioè Ecco vedete Praticamente se io ci cammino sopra Purtroppo mi toglie metà vita E il fatto è che io qua Non è che posso essere perfettamente mm. Io noto che queste cose si possono spaccare Perché sono morto purtroppo E siccome non vorrei morire un'altra volta è l'unico modo raga perché non, non era secondo me fattibile poter passare Ecco ehm, ok facciamo così va perché è sicuramente più sicuro che, che morire <ride> direi Anche perché sennò qua noi non andiamo avanti um, Prendiamo questi oggetti qua Allora una spada di 40 di attack damage Aspetta ma questo mi sospettisce Come mai scusami c'è tutto questo attack damage Cioè nel senso se c'è questo attack damage vuol dire che effettivamente c'è anche... Il motivo per cui Comunque non preoccupatevi Tanto noi abbiamo la capro cornuti Che praticamente è la mia invenzione incredibile E questa qua spacca i culi di tutti raga Cioè sono un genio io Non preoccupatevi Cioè adesso Ah ok c'è c'è c'è a praticamente Allora cara a Non preoccuparti E tu adesso sarai finita con il mio cornuti ma, Raga Che caspita di invenzione ho fa Ma che cavolo di invenzione è questa Ma, ma scusa No fattene via Vattene via Via Via Ciao Ma che caspita Ma io non capisco raga Ma perché fa così? Brutto schifoso che non sei altro Muori Vabbè ehm, Raga Tanto io posso passare avanti Quindi caspita me ne frega. Però è, è strana come cosa Cioè Non dovrebbe succedere que cosa, Vedete queste particelle Ma che caspita sono? Ma, scusate ma questo rompe beh, Rompe la pietra Ma che cosa ho inventato io? Ma sono stupido Raga cioè questo qua doveva uccidere le cose E io ho inventato una cosa che non serve assolutamente a niente Oltre che a distruggere Ma quanto sono stupido Io eh, sono intelligente Sono eh, esperto Sono uno scienziato come ben sapete Che io faccio cose incredibili Ovviamente non so se lo sapevate Qua abbiamo la nostra ricompensa Di 11 diamanti Che ovviamente Sì 11, eh, 32 32 Io non ho alcuna parola per descrivere ciò che è appena successo E non voglio in realtà descriverlo Voglio semplicemente andare a fare incu... Ma non potevo rendermene conto prima che c'era la dannata TNT E uscirmene! E io sto per rischiare di morire pure Ma oggi ho fatto un disastro totale Senti Prendimi p Cioè è l'unica cosa che ti devo dire Prendimi p aia, aia Aia Aia Brutta Brutta Brutta Vai via Resta qui e vai a quel paese Tu e tutte le tue smancerie Ok ciao Io me ne esco da qui Proprio così Ho oh, È stupida Ah Inutile Schifosa